Arriviamo alla categoria di marchi che probabilmente per voi risulterà più interessante e infatti la riprenderemo quando parleremo della, della tutela del design alla fine del corso, nell'ultima lezione proprio perché, appunto, come abbiamo già un po' visto nel caso Vespa, la forma del prodotto può già di per sé essere considerata marchio, ok? Cioè viene chiamato appunto marchio di forma un marchio che diciamo, raggiunge la sua capacità distintiva già nella forma del prodotto stesso. Um, un caso appunto classico, sono cioè, i due casi sono questi qua che vi ho fatto vedere, ma ce ne sono tanti altri eh, in realtà, um, ma ecco, questi sono di forte richiamo, nel senso che voi vedete queste due shape, queste due eh, figure bidimensionali senza nessun tipo di, di, di altra indicazione anzi in realtà ci sono i colori ma io avrei potuto anzi avrei forse me, fatto meglio a farveli vedere in bianco e nero perché già con il verde sulla destra e il rosso sulla sinistra vi ho imboccato un po' no? vi, ho, vi ho indirizzato fossero stati anche solamente grigi credo che voi già eh, eh, aveste riconosciuto il, il, il, la forma di questa bottiglia della, della Tipica bottiglia della Coca-Cola, e dall'altra la forma dell'alberello che è, da noi in Italia è noto come Abre Magic, perché è stata utilizzata, è stata mantenuta la versione, la dizione francese, eh, mai tipo negli Stati Uniti, in Inghilterra viene venduto come Magic Tree, eh, tipico deodorante da automobile. E quindi niente, cioè questi, questi sono classici esempi di marchi di forma, la, la, la forma delle bottiglie è un esempio abbastanza di scuola, ci sono tante altre bottiglie, soprattutto quelle dei, degli alcolici, dei, dei superalcolici, no? il vecchia so, Romagna, il, il Jack Daniels, eh, hanno, la, hanno una forma di bottiglia che anche lì, ancora prima di, eh, di, di, di, di, di leggere che tipo di marca, l'indicazione del marchio, voi avete già capito di che, che prodotto c'è dentro, no? lo Sheridan, ce cioè ne sono tanti, i, i vari brand, i vari whisky, il, il Civas Regal, cioè hanno tutti una forma di bottiglia molto molto eh, evocativa, anche alcune bottiglie di birra ad esempio. E ehm, il marchio di forma viene, ehm, cioè, cioè, viene trattato nell'articolo 9 del codice della proprietà industriale che è uno di quegli articoli che come abbiamo detto ragiona in negativo, no? cioè ci dice cosa non possiamo registrare e quindi sembra leggendo questa norma che il marchio di forma non sia un marchio legittimo che non generi dei, dei, dei diritti a, suo, a favore del suo titolare, ma attenzione, cioè dice affinché si possa registrare un marchio di forma la forma deve avere di per sé capacità distintiva e non deve ricadere nei casi di scritti l'articolo 9 del codice della proprietà industriale, infatti diceva la parte qua che vedete eh, indicata in, in corsivo non possono, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto dalla forma o altra caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico dalla forma o altra caratteristica che dà un valore, un valore sostanziale al prodotto cioè la bottiglia non è tutelata in quanto marchio perché ha un collo stretto con un buco da cui esce del liquido perché quella, tutte le bottiglie sono fatte così cioè tutte le bottiglie hanno un corpo e un collo una pancia diciamo un collo qua si impugna, qua si versa e qua esce, qua c'è il tappo perché una bottiglia deve essere una bottiglia, deve fare il suo lavoro cioè di contenere dei liquidi il fatto è che non è una caratteristica imposta dalla sua natura o necessaria a ottenere il risultato tecnico. La forma della Coca-Cola, della bottiglia Coca-Cola, è stata studiata per essere evocativa della Coca-Cola e poi nel tempo è diventata evocativa della Coca-Cola. E comunque, dice in fondo la slide, ciò non esclude la possibilità che la forma, se sufficientemente distintiva, possa essere considerata in sé un marchio di fatto e quindi tutelata in quel senso. Nel senso che... Questa norma parla di registrazione, cioè di registrare un marchio di forma, un semplice marchio di forma. Ciò nonostante, anche se ricado nel, nel, nel divieto dell'articolo 9, quindi non posso registrare quella forma come marchio perché è uno di questi tre casi, ciò non esclude che il... il il suo eh, titolare possa a un certo punto vantare, riuscire a dimostrare che è stata raggiunta una sufficiente capacità distintiva e quindi essere tutelato come marchio di fatto, ok? Qua abbiamo delle slide esterne, dopo ve le, ve le commento a parte, però ci stavano bene in questa parte della lezione comunque ehm, eh, sono slide di un altro autore, di un altro docente Ehm, linkate, cioè questo è un link attivo che potete aprire e trovare separatamente ci sono tutta una serie di casi di marchi che però forse è meglio commentare dal vivo perché può essere un po' più interessante per voi comunque lo teniamo come video separato questo è il caso interessante del marchio di forma il mattoncino Lego il mattoncino Lego è stato oggetto di una sentenza trovate indicazioni qua cioè il primo aprile del 96 la Lego società danese che produce giocattoli, ha presentato all'UAMI, l'Ufficio Armonizzazione del Mercato Interno, che abbiamo detto è l'ufficio marchi, diciamo, europeo, una domanda di registrazione come marchio comunitario di un mattoncino giocattolo, da costruzione rosso. Inizialmente l'UAMI ha registrato il marchio, quindi l'ha accettato come marchio di forma. Tuttavia, su istanza della Mega Brands, che poi è la Mattel, che produce mattoncini, giocattoli a venti, le stesse forme e dimensioni, dimensioni di quelli della Lego, l'UAM è dichiarato nullo, detto marchio, quel marchio, con la motivazione che le caratteristiche specifiche del mattoncino Lego sono state manifestamente adottate per assolvere una funzione pratica e non ai fini di, di identificazione. Quindi il mattoncino non è fatto così perché la Lego l'ha caratterizzato in un certo modo per essere riconoscibile, ma perché il mattoncino si deve incastrare, cioè i due pezzi devono avere delle caratteristiche eh, proprio fisiche, i cerchiolini e, e, e i buchini sotto, per permettere alle costruzioni di incastrarsi l'uno con l'altro. E quindi quello è, rientra in quell'eccezione che abbiamo detto prima, per cui il, il, il, il modo con cui è stato disegnato e concepito il mattoncino, raggiunge un, un, un, un, un risultato tecnico. Però il tribunale, allora, il tribunale di primo grado ha dichiarato che il diritto dell'Unione dell Europea osta alla registrazione di forme esclusivamente costituite nella loro nelle loro caratteristiche essenziali dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato. Anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica oppure una soluzione differente. Però allora a questo punto la, Lega, la Lego scusate, ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia. Quindi questo è il Tribunale di primo grado dell'Unione Europea, secondo grado si va di fronte alla Corte di Giustizia. La Corte rigetta l'impugnazione di Lego e quindi dà ancora ragione a Mattel. E afferma innanzitutto che il divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico persegue principalmente la finalità di evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche e caratteristiche funzionali di un prodotto. Cioè se noi avessimo concesso questo marchio, se l'Ufficio dell'Unione Europea avesse concesso questo marchio alla Lego, alla Lego avrebbe dato un potere troppo, come dire, troppo forte, avrebbe dato un monopolio eccessivo rispetto a quello che il diritto dei marchi prevede, perché andava a, come dire, eccedeva nel campo appunto della soluzione tecnica, che è un campo presidiato non dal diritto dei brevetti, bensì dal diritto dei marchi scusate contrario non dal diritto dei marchi bensì dal diritto dei brevetti scusatemi e quindi vedete cosa dice nella seconda parte della slide eh, quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe consi considerevolmente la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica quindi se noi concedessimo questo, questo marchio se noi permettessimo a Lego di registrare il bantoccino la forma del bantoccino in sé come marchio sostanzialmente tutte le altre eh, aziende che fanno giocattoli simili basati su costruzione sarebbero come dire incorrerebbero continuamente in violazione di marchi e, e, e il, marchio, il diritto del marchio non può arrivare a tanto cioè non può arrivare a limitare la libertà di, di produzione di quelle soluzioni così tanto perché al massimo quel lavoro lì lo fa il brevetto per invenzione, ma solo se quella lì è davvero un'invenzione e quindi dubito che il mattoncino il mattoncino Lego forse potrebbe essere un'invenzione molti, molti anni fa, ma visto che è una cosa ormai eh, in giro da, da, da decine e decine di anni difficilmente si potrebbe arrivare a tanto. Orbene, secondo il diritto dell'Unione Europea, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato vi ricordo che la tutela del brevetto dura 20 anni e poi basta, poi diventa di pubblico dominio onde poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici. Mentre il marchio, come vi ho spiegato, è rinnovabile n volte per blocchi di 10 anni e quindi darebbe un monopolio molto molto lungo nel tempo. Altro marchio interessante, altro tipo di marchio interessante è il marchio di colore. Non mi ricordo se ho un altro design, no marchio di colore è, è questo, questo esempio, ma in realtà vabbè ho guardato perché ne ho, ne ho tanti altri forse in quelle slide dell'altro docente possiamo andarlo a prendere quello più classico, quello più, più noto è, è il marchio del, del motivo Burberry cioè il, il, questo è il modulo, no? ripetendo questo modulo Burberry crea le sue sciarpe, le sue, le sue borse e eh, via dicendo, i vestiti, i, i foulard e, e le caratteristiche sono la proporzione, oltre al colore, cioè al rapporto dei vari colori beige, rosso e grigio, marroncino anche il fatto che sono tre righe scure su due chiare, che c'è una distanza di un quadrato, che creano un quadrato qua e via dicendo quindi la riproduzione di questo modulo porta poi al, alla realizzazione di questo disegno come, che poi non è neanche un disegno, appunto è un modulo, è una, è una proporzione di linee e colori un, un, diciamo un'unità di linee e colori che può essere riprodotta per appunto diventare poi un tessuto un vestito. Ecco questa roba qua diventa, è diventata marchio registrato, quindi l'utilizzo di, eh, di, di, di, di questo modulo, cioè utilizzare questo, questo tema grafico e questo rapporto di colori su dei, dei prodotti d'abbigliamento va a violare un diritto di marchio che è di Burberry. Il marchio sonoro, l'abbiamo già citato nella prima lezione, sono quei jingle, quei, quei marchi che sono eh, appunto un, un suono, non necessariamente un brano musicale, eh, non sono necessariamente note, sono anche sempl semplici suoni. E un esempio che, che io faccio solitamente è il, il, quel colpo di, di gran cassa, quella specie di puff, molto, molto, eh, molto reverberato che si sente nella pubblicità della Audi no? l'Audi Dash Auto che è il, lo slogan e poi c'è questo colpo che richiama cioè, all'utente che c'è uno spot, una pubblicità che parla di Audi poi ci sono i vari jingle i jingle, è, no, che, quelli che ascoltiamo quando avviamo un computer che è quello di Mac, eh, del sistema eh, Mac OS o quello di Windows eh, quello è un marchio sonoro i jingo della Intel, quando noi ascoltiamo uno spot pubblicitario che sia radiofonico o televisivo ehm, e si parla di un, di un prodotto che ha dentro un processore Intel, parte questo, questo giro di, di, di note, tu, tu, tu, tu, tu, ehm, che appunto è, è marchio sonoro di Intel e Intel chiede in tutte le campagne pubblicitarie che venga fatto passare in modo tale che entri in testa alla gente. La stessa cosa è McDonald's. Eh, nasce come sigla di, di, di, di come dire di, come sottofondo musicale ma poi diventa marchio sonoro cioè se io vi dico parapapapà -pa, questo questo giro di, di, di quattro note il parapapapà -pa, salente crescente è il, eh, il marchio sonoro di McDonald's perché uno eh, si ricorda si ricorda appunto si ricorda il McDonald's la pubblicità con il pagliaccio con con Ronald McDonald o con il il Mac il, il, so, Drive e via dicendo, no? quelli appunto vengono reiterati volutamente perché entrano in testa delle persone, nei vari spot, nelle varie campagne e diventano a tutti gli effetti dei marchi.